E' la seconda domenica di Pasqua, il Vangelo che ci viene proposto è Giovanni, Giovanni 20, 19. Lo cito perché mi piace tantissimo questa espressione, Gesù stette in mezzo, Gesù in mezzo, e Gesù è davvero in mezzo a noi. E le prime parole che indirizza ai Suoi nella settimana successiva alla Pasqua, e questo poi ci, ci indica anche una prassi che noi manteniamo da secoli, quello di rivederci ogni domenica di settimana in settimana, le prime parole, dicevo, sono un augurio di pace, pace a voi. Il Signore ci porta la pace. Lì dove c'è pace, lì dove c'è amore, lì c'è Dio. Lì dove c'è discordia, lì dove ci sono divisioni, contese, incomprensioni, lì non c'è Dio. Questo è, sicuramente è un fatto che possiamo dedurre con estrema semplicità. Quando siamo in pace con noi stessi, quando siamo in pace con Dio, con gli altri, è allora il Signore è con noi, lì è la vera felicità, la vera beatitudine che non sta nel desiderare a tutti i costi di avere le prove della presenza di Dio come voleva Tommaso. Tommaso, uno dei dodici, che aveva sposato la causa, era stato chiamato, aveva aderito pienamente a questo cammino. Ora è in crisi. E Gesù, mi piace considerare come ama, ama veramente prodigarsi per ciascuno. Tiene conto delle, delle, dei bisogni di ognuno di noi e ha pazienza con noi ha pazienza con Tommaso metti qui le tue mani guarda il mio costato guarda queste ferite le ferite dei chiodi le mostra Gesù non con quell'orgoglio di chi dice ho vinto ma piuttosto per dirci che è dovuto passare attraverso quella sofferenza inaudita ha dovuto soffrire per amore è questo che ci vuole dire, non tanto ho vinto, vedete, io ho vinto, io sono il migliore, potremmo dire noi forse, e invece no, vedi quanta sofferenza, vedi queste ferite e attraverso quelle ferite che diventano feritoie, diceva Don Tonino Bello, che potrai vedere la pace, potrai incontrare il Signore, potrai riconoscermi. Ed è molto bello che il... Eh l'Apostolo Tommaso cade in ginocchio no? con una, una professione di fede mio Signore e mio Dio il Signore ci dà pace ma noi dobbiamo riconoscerlo e cadere in ginocchio dinanzi a Lui avere l'umiltà di adorarlo come Tommaso e di riconoscerlo che il Signore ci dia questa gioia di incontrarlo, di riconoscerlo di amarlo e di volerlo tenere nel cuore attraverso il culto domenicale, attraverso la liturgia, nella cena del Signore noi siamo certi di incontrarlo. Sì, possiamo anche dire di averlo nel cuore, possiamo dire anche di riconoscerlo in un albero, nel creato, certo, ma Lui ci ha detto prendete e mangiate, fate questo in memoria di me. Ed è venuto, no? Ogni settimana, ogni settimana Egli viene e si rende presente in mezzo a noi. Gesù sta in mezzo e noi siamo con Lui? Buona domenica, buona Pasqua ancora si può dire, certo, buona Pasqua a tutti.